Ehi hey, fratello benvenuti in un nuovo video di Fortnite Oggi fratello scopriremo il nuovo capitolo 4 Cavolo siamo già al capitolo 4 come crescono in fretta Ricordo ieri che facevamo le 50 vs 50 del capitolo 1 Però mi raccomando iscrivetevi e attiva la campanellina, Altrimenti ti perderei tutti i prossimi video che arriveranno su questo capitolo E soprattutto lascia like Ma ora andiamo in game Ok premiamo start Io ho sentito parlare benissimo di questo capitolo 4 Ho visto un sacco di clip molto fighe di questo capitolo 4 Non perdiamo tempo Battle Pass lo voglio acquistare Compriamo il Battle Pass grazie Vabbè, uh, a Battle Pass l'hanno rifatto normale ora Vi ricordo che potete inserire all'interno dello shop Il codice creatore porto Così come vedete a schermo, mi raccomando, fatelo Perché altrimenti uh, siete brutti Wow Ma sta cosa ora? Ma che figata C'è Tilted Towers C'è Tilted Oh, jeez, mate Quanta gente Io non l'ho vista Uh, Assault Rifle hanno messo lo SCAR lo scar veramente, questo invece col mirino, vabbè mirino, nel shield. Probabilmente Uh! Eh! Excalibur, che è sta roba? Wow! Questo è quello... è il martellone, sì! C'è il martellone come? Wow, wow, wow! Madonna, sta scappando! E quel martello ti dà una mobility che fa paura. Morto? Già morto? Mamma mia! Allora, allora, allora, fatemi scendere un attimo. Cucci la pompa, ce l'abbiamo. Allora, ragazzi, Cucci la pompa c'ha pure un bel ratio. Ma boh. Slurp Juice, questa cosa fa? Mi ripristina lo scudo come era la vecchia Slurp Juice. Vediamo. Ah, no, questa Slurp Juice mi dà stamina infinita. E forse mi ha ripreso 15 de scudo. Interessante. Sta la jump, vado su... Oh, ma perché ho fatto questa cosa? Perché ho fatto questa cosa? Perché? Perché? Perché ho fatto sta cosa? Qualcuno me lo spiega? L'ho fatta e me ne sono pentito sul momento Quindi, capito, sta proprio un'azione... Ok, e qua sta anche il martellone Così ci faccio pure un paio di tentativi Forse ti gizza pure, sapete? Madonna, meno male che è scarso come lo schifo Vabbè No, uh, brother, brother Come funzioni? Come funzioni? Come funzioni? Funzioni così Ok, ciao ragazzi Comunque sì, lo leverò, um, leverò anch'io il cumulativo Da proprio fastidio Ero probabilmente morto Slippy shorts Ma sì, questa è la mappa del secondo, ragazzi Hanno rimesso Questa che era, quella con le slurp La mappa con le slurp Dai, palese E lei Oh, jeez, mate Va bene Va bene No, vabbè be Naruto mi ha rubato la mitraglietta. Questa cosa mi fa sempre molto ridere. Naruto mi ha rubato la mitraglietta. C'è un'arma da qualche parte? C Ho solo delle de, de, de cavolo di cose per scappare ora. Mica mi fa danno. Sì. Allora, uh, scendiamo al volo. Vediamo un po'. Mi serve una porta. Questa è una porta. Mi serve un'arma. Questa non è un'arma. Questa è un'arma. Un, due. Dove sei? No, no, no, no. Sono morto ti ha fatto un sacco di danni. Morto. Ok. Curami, curami, curami, curami, curami. Via, via. Questo martello qui. Tu dov'eri? Mi ha fatto male. Questo accumulativo sarebbe stato interessante, per esempio. Ok, grazie di avermi trucidato la vita Ok Le robe a schermo sono un po' opi Sono decisamente un po' opi Eh, sì, sono molto piste robe a schermo, ragazzi, eh Ora inseguo io te, fratello, eh Che dici? Ora inseguo io te Cristo santo Muori Infame Ehi fratello possiamo vincere questo game C'è tutto lo spirito cazzo per vincerlo Sì nel cespuglio mi fa recuperare un botto di vita Ah Mi fa recuperare 150 Figo Woo! Fammi cambiare arma Fammi stare nel cespuglio Fammi stare nel cespuglio che mi sto curando Che panico quel tizio sta ancora là sopra Ok, ok, ok, ok Stanno saltando entrambi, oh mio dio che scena La rallentatore tra l'altro l'ho la vista, Ah, ma io sto laggando Wow Lol, avete visto il lag? Li ha fatti bloccare, scena d'anime, da eh. Peccato che se non laggassero Forse sarebbe un po' meglio Va bene, ci può stare, ci può stare Me lo merito, me lo merito Non sono neanche arrabbiato, non sono neanche arrabbiato Laggavo, quindi ci sono dei proiettili Su questo tetto ma non vedo gente, quindi mi ci butto di triangolare ragazzi 58, 85 È morto Ultra uh, 10 secondi c'è il bonus Vediamo che mi esce No Cazzi, È venuto non c'è bisogno di arrabbiarsi così tanto con se stessi Cioè basta che fate entrare me e vi risolvo io dei vostre faide. Morto, GG Dove sei? Ma è un bot! Oh, scià la scià la scià la scià la scià la scià la scià Un po' di laghino E è lì, è lì, è lì, è lì Tutti zitti, tutti zitti L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Ok Vai Lo facciamo Lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo ah! Nel chill fratello Prima vittoria reale nel capitolo 4 col martello Nel chill fratello Ehi fratello questo capitolo vi spera veramente tanto Non vedo l'ora di portarci nuovi video e nuovi contenuti Quindi mi raccomando iscriviti al canale Attiva la campanellina altrimenti te li perderai E soprattutto lascia like Noi intanto se becchiamo alla prossima Ciao fratello